Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto sul canale eh, un piccolo drone ma davvero davvero divertente, un drone adatto per bambini e non solo, e ripeto non solo perché è un drone da ragazzi che fa divertire chiunque, ed è la Lowlin, questo marchio di cui avevo già portato lui sul canale, vi lascio qua sopra nelle schede la recensione perché è un drone davvero incredibile per come è assemblato e per come è costruito e per i materiali utilizzati. Low cost costa meno di 50 euro, ma un drone pazzesco. qua sopra nelle schede se volete guardare il video della recensione, ma oggi ragazzi invece parliamo di lui. Questo Lowlin U61 è appena arrivato appunto da casa. Lowlin, questo marchio che mi ha chiesto, Andre, se ti inviamo un nuovo drone lo vuoi provare e nel caso lo recensisci se il drone è un drone eh, che ritieni valido per i tuoi eh, iscritti quindi visto che il drone è qua eh, sicuramente l'ho ritenuto un drone valido e eh, adatto ad essere portato qua sul mio canale eh, ragazzi questo piccolo drone che pesa circa 63 grammi compreso di batterie nella confezione troviamo addirittura già tre batterie eh, il prezzo si aggira intorno ai 70 euro vi lascio qua sotto il link in descrizione ed è venduto su Amazon quindi eh, ve lo consiglio in un giorno eh, cioè tanta tanta roba con tutte quello che sono le garanzie di amazon eh, e in più un prodotto davvero incredibile vi lascio anche il codice sconto eh, se riesco ad ottenerlo sempre qua sotto e la differenza principale rispetto all'altro modello che ho portato qua sul canale che qua abbiamo una videocamera una videocamera che ci permette di pilotare il drone con lo smartphone in modalità fpv sicuramente una cosa interessante per chi vuole utilizzare questo drone anche se secondo me è un drone che va utilizzato senza lo smartphone però è giusto che sappiate che potete fare video e foto utilizzando la sua applicazione che si chiama appunto l'all in è eh, disponibile sia per ios che per android quindi ragazzi eh, adesso guardiamo cosa c'è nella confezione e poi lo proviamo insieme perché è un dronino super divertente che consiglio eh, ovviamente a chi ha un bambino come regalo ma anche ad un adulto che vuole imparare a pilotare un drone per poi acquistare qualcosa di un po più impegnativo e questo ragazzi è sicuramente il drone ideale per fare tutto questo perché questo marchio Lolin ci dà una qualità di materiale di costruzione eh, che pochi altri danno in questa fascia di prezzo ed è una cosa sicuramente eh, da non sottovalutare se lo regaliamo soprattutto ad un bambino quindi nella confezione troviamo ovviamente lui il Lolin U61, eh, drone davvero piccolo, la telecamera è orientabile ovviamente prima di decollare con le mani, eh, qua abbiamo le batterie, ne abbiamo tre nella confezione quindi tanto divertimento perché parliamo di 7 minuti a batteria quindi 21 minuti di divertimento, ricaricabili qua tramite la presa micro USB, quindi potete ricaricarle anche con un power bank, con un alimentatore del vostro smartphone, attaccandolo al PC, cioè in tutti i modi che volete potete ricaricare queste batterie, quindi eh, avendone tre è un continuo utilizzare il drone praticamente. Eh, il drone non ha un comparto tecnico incredibile, ma è fatto benissimo, qua abbiamo l'interruttore per accenderlo e spegnerlo, eh, poi abbiamo il radiocomando. Eh, con il supporto per lo smartphone ovviamente che potete anche andare a rimuovere se non vi interessa basta sfilarlo o andare a infilarlo avete qua il supporto dello smartphone. Qua dovete andare a inserire quattro batterie stilo che non sono incluse nella confezione e poi nella confezione troviamo ovviamente poco altro eh, manuale di avvio rapido è davvero semplice ma che vi spiega in maniera chiarissima cosa dovete fare per avviare il drone poi lo vediamo adesso insieme come cosa dovete fare ma è una cosa davvero semplice eh, e poi cosa rimane da guardare nella confezione i cavetti eh, per caricare le batterie poi potete utilizzare anche cavette che avete già le eliche di ricambio gli attrezzi eh, per sostituire le eliche anche se le eliche essendo protette ovviamente è difficile andare a danneggiarle e poi abbiamo eh, come vi ho detto le altre due batterie eh, che a sommarsi a quella che c'è già nel drone fanno tre batterie quindi adesso è arrivato il momento di fare la prima accensione di lui il lowline U61 allora per prima cosa andate ad accendere il controller con il tastino qua ok vedete che il led lampeggia andiamo ad accendere il drone perfetto, vedete che anche qua il led lampeggia, perché? Perché questi due eh, dispositivi attualmente non si vedono uno con l'altro, per far sì che i due dispositivi inizino a comunicare basta andare a tirare giù la levetta di sinistra Perfetto, vedete che i due LED non lampeggiano più. Adesso i due dispositivi comunicano uno con l'altro. La prima cosa che dobbiamo fare è calibrare il giroscopio. Per calibrare il giroscopio, ragazzi, è semplicissimo: mettete il drone su una superficie piana e andate ad abbassare lo stick di destra eh, nell'angolo in basso a destra. Quindi così, e vedete che il LED. Ha lampeggiato quindi il giroscopio adesso eh, è calibrato a questo punto non ci resta che avviare i motori per avviare i motori è semplicissimo basta andare a eh, inclinare i due stick verso l'interno in basso perfetto e vedete che il drone ha avviato i motori adesso possiamo decollare tirando lo stick in su o eh, cliccando il tasto di decollo e atterraggio automatico per spegnerlo ragazzi se nel caso non vogliate decollare basta rifare la stessa procedura cioè gli stick in basso eh, verso l'interno e il drone si spegne. È una cosa che non vi ho fatto vedere è che qua abbiamo i due tasti per scattare foto e video perché altrimenti lui non ha una memoria interna quindi foto e video non vengono salvati perché eh, tutto questo viene fatto all'interno dello smartphone quindi se volete utilizzare lui in modalità FPV per fare video e foto anche se ovviamente non è il suo punto di forza dovete scaricare l'applicazione come vi ho detto LoLin disponibile per iOS e per Android. L'applicazione questa, eh, io vado ad aprirla perché l'ho già scaricata altrimenti voi dovete solo andare a scaricare ed è davvero semplice, abbiamo start eh, o foto e video, quindi start ci farà entrare eh, nella modalità eh, di volo, foto e video ci farà vedere tutte le foto e video che abbiamo registrato o scattato, eh, però la prima cosa che dobbiamo fare è entrare nelle impostazioni, quindi andare a selezionare la rete wifi creata dal drone, eccolo qua, l'Oline 68, una volta che la rete wifi è attivata con lo smartphone, andare a cliccare su start ed ecco qua che il drone sta inquadrando le sedie davanti a lui, eh, ovviamente eh, non aspettatevi una qualità incredibile anche dal punto di vista dei lag sicuramente c'è un ritardo video ma è giusto per imparare a capire come funzionerebbe avere lo smartphone eh, sopra al controller per pilotare e vedere cosa inquadra il drone. Eh, L'applicazione come vi ho detto è super semplice eh, abbiamo la possibilità qua di fare video foto che possiamo attivare da qua o anche dal controller come vi ho detto eh, direi che a questo punto però possiamo fare la prova di volo perché ragazzi il suo punto forte è il volo, il comportamento il volo e l'utilizzo eh, che si può fare, eh, quindi direi che è arrivato il momento di decollare. Sì, siamo pronti, eh, per fissare lo smartphone nel suo supporto è semplicissimo, basta aprire questa pinza e andare a inserire lo smartphone, è davvero davvero geniale e semplice. Eh, quindi eh, andiamo ad attivare i motori, perfetto e con il tasto qua dietro di decollo automatico andiamo a decollare guardate qua ovviamente la qualità video ragazzi eh, non pensate a niente di incredibile anzi come vi ho detto è un drone qui da utilizzare eh, come mm, drone senza eh, lo smartphone però nel caso vogliate utilizzarlo con lo smartphone c'è anche questa possibilità di avere il ritorno video anche se ovviamente come vi ho detto è quello che è. ovviamente per pilotarlo all'esterno non ci deve essere un filo d'aria perché essendo un drone piccolo eh, con motori non potentissimi all'esterno ci deve essere poca aria anzi se zero aria è meglio eh, però è davvero divertente in casa è ancora più divertente perché comunque non c'è aria e, e poi con queste protezioni un bambino ma ripeto anche un adulto si diverte davvero davvero tanto cioè guardate o oh, perché comunque questi dronini che hanno un comparto tecnico veramente eh, limitato quindi come in questo caso solo il giroscopio eh, vi danno comunque la possibilità di imparare a pilotare i droni eh, in maniera più concreta secondo me rispetto a quelli che magari sempre droni piccoli però che hanno il GPS che hanno l'optical flow quindi droni che hanno una stabilità di overing e ehm, diciamo molto più facile da controllare eh, però per chi deve imparare secondo me questo è l'ideale Perché comunque è vero il drone non sta fermo in hovering Ovviamente in maniera eh, come vi ho detto immobile Vedete si muove perché comunque non ha niente che lo tenga fermo in maniera eh, perfetta Quindi questo per forza è una cosa che eh, lui ha Perché lui è un drone che va continuamente pilotato Non dovete fermarvi sì, potete fermare vedete come io un attimo Ma lui poi si muove non sta fermo eh, E questa è una cosa ragazzi che però serve ad imparare a pilotare i droni eh, ve lo stra assicuro tanto ragazzi non rischiate niente che il drone è peso 60 grammi è pieno di protezioni cioè se io adesso provo ad andare a sbattere contro la persiana guardate anzi ho mancato anche la persiana cioè vedete non è successo niente lui lo riprendete e riparte ovviamente all'esterno dovete stare attenti che non vi vada a finire chissà dove eh, però in casa per esempio non rischiate assolutamente niente cioè vedete io vado qua Pam, cosa è successo? Niente, lui è ancora super operativo come prima. E poi una cosa interessante che ha questo drone che altri droni ovviamente di questa mh, categoria di prezzo non hanno è l'avviso nel caso per il segnale, perché usandoli all'esterno, questi droni che comunque non hanno un gran range di controllo eh, a un certo punto perdono il, il controllo e se ne vanno per i fatti loro lui con un avviso acustico eh, vi avvisa che sta perdendo il segnale quindi eh, vi dà la possibilità di riavvicinare il drone a voi ed è una cosa da non sottovalutare se lo utilizzate all'esterno ovviamente in casa tutto questo problema non c'è però ragazzi è fantastico guardate op, ah, guardate che roba Oh ops, voilà è fantastico io ve lo straconsiglio eh, e con un drone così ragazzi imparate veramente a pilotare un drone atterraggio eccolo qua atterraggio perfetto eh, cosa dire ragazzi è un drone incredibile è un drone che merita ve lo straconsiglio per i bambini assolutamente ma ve lo straconsiglio anche per un adulto che vuole approcciarsi al mondo dei droni eh, prima di affrontare un, un prima di acquistare qualcosa di un po' più impegnativo acquista un drone di questo tipo, sa cosa spende ma impara a pilotare i droni, dopodiché può passare sicuramente a qualcosa di più, perché qualcosa in più è eh, sicuramente più impegnativo dal lato economico, eh, ma meno impegnativo dal punto di vista dell'utilizzo perché è più stabile di questo, sta fermo in overing. qui però impara le basi e impara a pilotare il drone in maniera eh, vera, cioè eh, che il drone va pilotato con gli stick controllato eh, perché i droni che ovviamente fanno tutto da soli questo non ce lo insegnano, non ci danno l'opportunità di impararlo e ripeto non è una cosa da sottovalutare quindi ragazzi questo low U61 è approvato da un nerd e mezzo assolutamente sì approvato da un nerd e mezzo un drone per imparare a pilotare i droni e questo ragazzi è incredibile e soprattutto è un drone sicuro fatto con materiali sicuri un drone davvero per tutti quindi ragazzi se questo video vi è stato utile vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime, spoiler, stampe 3D eh, tante cose arrivano lì Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telecom Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi anche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!